Allora, ci siamo quasi, L attivazione di Proma Laghe Italiani, Italia 4041, Lago dell'Orma. Sul versante settentrionale del Monte Molinatico. Ancora un centinaio di metri, pensavo fosse la neve più alta, basta già così. Allora stazione operativa sono le 9-10, l'antenna, il dipolo bello tesato pronto, 1 impedenza 50, il pannello fa il suo lavoro, la radio è accesa con i soliti russi. Adesso bevo un goccio d'acqua, un tocchettino di cioccolato e poi iniziamo. Allora Foxtrot 4 Hotel Victor Alfa QSL. Okay, my friend, your report is 59 real, reference Italy 4041 Italy 4041 0 QSL. Foxtrot 4, Hotel Victor Alpha, 59, 59, QSL. Okay, thank you, my friend, 73. Thank you. CQ40, CQ40, Italia Zulu 4 Victor, Quebec, Sierra, portatile QRP. Fa chiamata in banda 40 metri. Attivazione Diploma Lag Italiani, referenza Italia 4041. Chiama e passi in ascolto. CQ40, CQ40, Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, le QRP, fa chiamata in banda 40 metri, attivazione Diploma Laghi Italiani, referenza Italia 4 041, chiama e passi in ascolto. CQ40, C... perfetto, Italia Zelanda 0, Alfa Radio Lima, 5,9 reali, QSL? Perfetto, buongiorno, ben sentito, il finale si sta alzando. 859, c'è QSB e ti passo un'altra stazione mio cognato che è qui con me poi se, se mi passi la referenza del lago perché non ce l'ho ti passo la Italia 0 KW Hotelio Coama sì. buongiorno Italia 0 KW Hotelio Coama il 0 KW Hotelio Coama Claudio 5959 Ok, Italia Zero, Kilo Hotel Yokohama, 59 anche per te. La referenza è Italia 4-0-41, Italia 4-0, quarto primo, QSL? Tutto QSL per entrambi, un abbraccio, buon divertimento, grazie. Ciao, buon proseguio. Ok, grazie, 73 entrambi e a famiglia e buon fine settimana. QRZ? Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portable QRP. Live right station QRP, QRP. Thank you, my friend. Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra. Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portable QRP. Quebec, Santiago, very good morning, this is uh, Florida 6 uh, Hotel, Tongo Hotel, my name is Francisco, and uh, the QTH in South France, near Toulon, Tango, Oscar, uniform, Lima, Oscar, November. Your senior report is 54-55. With your station uh, QRP uh, Bacterio, Italy Zulu 4, Victor, Quebec. Yeah, this is Florida 6 Hotel Tango Hotel okay. Thank you. Florida 6 Hotel Tango Hotel. My name is Alessandro. your report is 5959 uh, plus. My working condition Jesus FT 817. 5 uh, watt my power, 5 watt, antenna dipole 4 meter on the ground. Uh, back to you, my friend. What is, uh, what is your name? My name, my name, Alessandro, Alessandro QSL. Congratulations for your station uh, QRP. It's working uh, well under uh, uh, your antenna. Okay, uh, my QTH is uh, I, I am uh, 50, kilometers, 50 kilometers north of Toulon, Toulon City, Tango Oscar uniform, Lima Oscar November. 50 kilometers north of Toulon. And uh, my antenna is a vertical antenna, and the power is a three, uh, 300 watts, 300 watts. Watt. Thank you very much, Alexandro, for the night QSO uh, with uh, your station QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Florida 6 Hotel, Tango Hotel. Okay, thank you to you, Florida 6 Hotel, Tango Hotel, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. 73, bye bye, ciao, grazie. Niente, allora ci siamo divertiti. Abbiamo fatto un'attivazione nonostante una propagazione ballerina, ondivaga, andava bene la zona 8 e il nord Europa. Il posto è uno spettacolo, indubbiamente, e vale la pena farsi una camminata con tutto innevato e poi con la neve l'antenna risuona perfettamente. È un piano di terra fantastico il pannello solare si è comportato bene fa il suo lavoro eh, due ore sì due ore abbondanti di QSO e la batteria è ancora carica eh, intorno ai 12 volts quindi due ore di, di chiamata si fanno agevolmente soprattutto quando la propagazione è poca che è un continuo chiamare e si sta ben poco in ascolto. 73.